Ciao, bentornati a tutti ai nostri approfondimenti sulla società digitale. Oggi parleremo di un tema abbastanza insolito e estremamente affascinante, quello dei viaggi nello spazio. Lo faremo però non da un punto di vista fantascientifico e di pura fantasia, ma estremamente concreto e attuale. A guidarci in questo viaggio sarà Raffaele Mauro, Venture Capitalist, con un profilo molto interessante e che ringraziamo molto per il tempo che ha deciso di dedicarci. Dopo un dottorato in storia economica in Bocconi, concentrato sulla figura di uno dei più grandi imprenditori italiani, ovvero Adriano Olivetti, ha proseguito la sua formazione all'estero, ad Harvard e presso la Singularity University. Da qui in poi ha sviluppato un'intensa attività professionale nel settore del finanziamento delle start-up. Dal 2010 ha sviluppato la sua carriera lavorativa nel settore del venture capital, specializzato in imprese high tech. Oggi invece qui in qualità di fondatore e partner di Primo Space Fund, che è specializzato appunto nella Space Economy. Ecco, ultimo, ma non ultimo, eh, oltre a tutto quello che vi ho detto su, su Raffaele, è stato anche autore di diversi saggi sempre legati al mondo delle nuove tecnologie e dell'imprenditoria. Dell eh, soprattutto il libro che dà un po' in là alla discussione di oggi, ehm, che ha scritto insieme al suo coautore Alessandro Aresu, il cui titolo è I Cacieli del Cielo, economia e politica nella grande corsa allo spazio, che come ho già detto è eh, edito dalla Louis Press. Bene, partiamo quindi con, con la nostra prima domanda e, e partiamo da quello che è lo spazio nella fantasia un po' di ciascuno di noi, se che da Verni in poi l'idea dell'esplorazione dello spazio ha sempre solleticato le fantasie dell'essere umano. Vorrei chiederti quanto è radicato questo richiamo verso le stelle. Chiaro. Innanzitutto grazie per, per l'invito a questa discussione. Eh, beh, il tema dell'esplorazione è una delle dimensioni più affascinanti eh, per quanto riguarda la discussione sullo spazio. Uh, di fatto fin dall'inizio dell'era spaziale si è subito identificato eh, il mito dello spazio col mito della frontiera, quello che era il mito della frontiera per esempio uh, negli Stati Uniti è stato trasposto nell'ambiente eh, spaziale, cioè chi lo teorizza in modo anche proprio esplicito con autori come Robert Zurbin uh, in dei libri come The Case for Mars che è il libro che si lesse Elon Musk negli anni 90 per appassionandosi a questo aspetto, proprio eh, si, hanno come cardine il mito della frontiera e se uno volesse trovare un tratto comune della specie umana è proprio quello del essere adattabile e andare verso nuovi ambienti questo accade sostanzialmente dal neolitico fino ad oggi Um, beh, lo spazio ha fornito una nuova frontiera una nuova frontiera molto uh, ambiziosa perché chiaramente ne abbiamo altre anche sulla Terra abbiamo i territori artici, abbiamo il fondo nei mari uh, però lo spazio chiaramente, è tutta un'altra dimensione enormemente più vasta enormemente più sfidante che ha, sta catalizzando lo sviluppo tecnologico lo sviluppo scientifico e anche culturale questo perché? perché se posso dire il bello di questo settore è che ti impone di pensare a lungo termine ti impone di andare al di là della notifica sullo smartphone ti va a motivare a fare pianificazioni a lungo termine, studiare, pensare e investire sul futuro. Ecco, insomma, quello che ci hai descritto è un po' al contrario di quello che uno uh, si aspetterebbe, o quello che è la Vulgata sul capitalismo finanziario, incentrato sul breve termine. Ecco, negli ultimi anni, effetto, forse, anche di alcune dichiarazioni roboanti, uh, probabilmente a scopo di marketing come quelle sulla prima colonizzazione di Marte, fatte appunto da Elon Musk, ma anche da altri grandi imprenditori della, della Silicon Valley, eh, appunto, è passata un po' l'idea del, del fatto che fosse un ormai un procinto di tempi relativamente rapidi. E questo ha chiaramente incendiato, se vogliamo, l'immaginazione eh, di, di molte persone, ma anche, da un altro punto di vista, le aspettative. Quello che vorrei chiederti è cosa c'è di vero in questa hype degli ultimi anni? Chiaro. Ma allora, la, la tematica della tecnologia spaziale ha sempre acceso l'immaginazione, anche quando era un settore interamente legato all'ambito pubblico, eh, comunque eh, le, le conquiste nell'esplorazione spaziale hanno avuto un forte impatto sull'immaginario. La NASA, pur anche quando aveva il suo budget tagliato e ridotto all'osso, comunque era, dei, era rimasto uno dei brand più potenti al mondo. Okay. <laughs> la differenza oggi è che c'è uno sviluppo eh, enorme del, del settore spaziale commerciale quindi tante imprese private ma anche start up scale up di cui SpaceX è soltanto che è la più nota di Elon Musk è la punta dell'iceberg poi sotto c'è un universo di, eh, di astro imprenditori che fanno cose interessanti però cosa, cosa comporta questo che appunto queste aziende specialmente quelle più grandi hanno un budget di marketing e quindi cercano di influenzare in modo diverso eh, l'immaginario in particolare tre di queste hanno avuto un, un un, come posso dire un impatto rilevante sulla comunicazione commerciale, cioè SpaceX, Virgin Galactic e Blue Origin, cioè le imprese che cercano di costruire il viaggio spaziale privato, quindi che cercano di portare esseri umani paganti in viaggi suborbitali o orbitali. Per distinguere cosa c'è di vero da ciò che non lo è, chiaramente bisogna tenere conto di questo fattore, ovvero chiaramente le dichiarazioni che vengono fatte per quanto riguarda il turismo spaziale sono al di sopra rispetto alle possibilità effettive. Questi viaggi rimangono molto costosi, eh, molto rischiosi continueranno a verificarsi eh, verificarsi in modo crescente, ormai il vaso di Pandora è stato aperto eh, però diciamo bisogna calibrare le aspettative quello che invece è avrà un impatto crescente molto superiore alle aspettative e invece ciò che non riguarda il volo umano ciò che riguarda la tecnologia spaziale ma non quella che va lontano, quella che sta più vicino a noi quella che sta in bassa orbita quindi a poche centinaia di chilometri di altezza ci sono ormai migliaia di satelliti eh, in, in, nella cosiddetta low earth orbit, la bassa orbita terrestre che di fatto influenzano la nostra vita quotidianamente eh, con tutta una serie di sistemi di osservazione della terra, telecomunicazioni posizionamento, anche quando non c'è Accorgiamo, cioè, noi quando ordiniamo un'app, un, cioè un, un piatto con un'app di food delivery, stiamo usando indirettamente tecnologia spaziale e questa cosa sarà sempre più vasta, poi ne parleremo anche nelle prossime domande. Facevi cenno alla NASA e al rapporto della prima ondata dei viaggi spaziali e in particolare al ruolo degli stati che hanno avuto in quegli anni, insomma, parliamo della guerra fredda, parliamo del primo viaggio cioè il primo uomo nello spazio, parliamo del primo uomo sulla luna ecco dopo la fine della guerra fredda però fatta eccezione per il progetto della base spaziale internazionale c'è stato quello che si potrebbe definire un, un lungo inverno uh, su questo settore diciamo degli investimenti e, del, e, dei, e dei progetti di esplorazione. Ecco quello che vorrei chiederti e quale può essere oggi, nella nuova fase geopolitica internazionale, il ruolo degli stati per l'esplorazione spaziale? Allora, il ruolo degli stati sarà sempre cruciale in questo settore perché pur essendoci nella cosiddetta New Space Economy la nuova economia dello spazio, un, un, un crescente eh, volume di, di investimenti, di presenza nel settore privato, però sta aumentando parallelamente anche il, il budget delle agenzie spaziali e degli investimenti pubblici in questo settore. Perché? Perché l'infrastruttura spaziale è cruciale sia per applicazioni civili che militari, quindi per applicazioni civili che possono andare dal monitoraggio di infrastrutture, eh, previsioni meteorologiche e simili, telecomunicazioni, e fino però applicazioni militari che appunto negli ultimi sono sempre stati importanti ma oggi stanno diventando uh, cruciali. A livello simbolico per esempio possiamo notare come negli Stati Uniti uh, ci sia oggi una grande entità che è la Space Force, cioè una nuova forza armata dedicata unicamente allo spazio, qualcosa che mh, poteva sembrare fantascienza solo fino a pochi anni fa ma ora esiste quindi una forza dedicata al dominio dell'ambiente spaziale quindi consapevolezza informativa protezione degli asset e proiezione della forza nell'ambito spaziale quindi letteralmente che eh, cerca di monitorare tutto quello che accade in quel settore di proteggere digitalmente e fisicamente i propri asset quindi satelliti e altro hardware e anche proiettare la forza esistono oggi già armi legate a questo ambito, sia sì, armi fisiche come i satelliti um, i, le armi, i missili anti-satellite che partono da terra per andare a distruggere i satelliti in orbita sia uh, armi digitali perché lo spazio è utile per applicazioni a terra grazie ai dati cioè i satelliti producono dati, informazioni o li trasmettono che servono applicazioni a terra per esempio nell'ambito militare per spionaggio, per comunicazione, comando e controllo nel caso di operazioni, per accesso a, a internet eh, bene, questo, quando usi dati e telecomunicazioni automaticamente ci può essere la guerra cibernetica quindi eh, la cyber war e la information security sono elementi essenziali del dominio spaziale militare. L'abbiamo visto anche recentemente con la guerra in Ucraina dove oltre ai satelliti spia tradizionali sono stati utilizzati anche immagini civili, per, cioè, prodotte da reti civili per applicazione militare e dove l'accesso a internet fornato dalla rete Starlink di SpaceX è stato cruciale per le operazioni, quindi eh, un dominio che, a cui bisogna prestare molta attenzione perché sarà sempre rilevante. Le recenti tensioni che ci sono state tra Stati Uniti e Cina, in particolare la scorsa estate, ma uh, ne abbiamo gli strascichi uh, a ondate ogni tot, tot mesi, e, e le tensioni soprattutto ci sono chiaramente con, con la guerra in Ucraina, quindi con, con, con la Russia eh, che rappresenta un'ulteriore incognita, eh, come tutto questo influenza l'economia spaziale? Allora, assolutamente, noi abbiamo avuto eh, negli ultimi decenni un periodo di collaborazione senza precedenti nell'ambito spaziale grazie al programma della Stazione Spaziale Internazionale che per vent'anni ha portato questa grande coalizione che ha incluso paesi occidentali, eh, Russia, eh, Giappone e tanti altri soggetti e che per vent'anni ha portato costantemente esseri umani eh, a essere eh, in orbita, cosa che forse le persone neanche si rendono conto eh, quanto può essere straordinaria. Bene, questo tipo di collaborazioni su bassa scala non sono più possibili. Eh, a mio giudizio è, è ormai abbastanza irreversibile il fatto che così come si sta deglobalizzando il mondo a terra, si stia deglobalizzando anche eh, nell'ambito spaziale. E, chiaramente i progetti più ambiziosi saranno progetti multilaterali, cioè che coinvolgeranno più stati, però, più sta però ci saranno più progetti in blocchi geopolitici contrapposti che vorranno fare cose simili. Quindi l'esempio lampante è il fatto che ormai c'è la stazione spaziale cinese, eh, quindi noi ricordiamo abbiamo oggi due stazioni spaziali, eh, una internazionale e una di quella della Cina più alleati che sono già operative, ci saranno più progetti di esplorazione lunare, più progetti di esplorazione marziana e un, uno spazio commerciale privato anche probabilmente un po' che diventerà sempre più parcellizzato anche su linee di frattura geopolitica, un po' come sta accadendo su internet che anche qui come, come rete si sta un po' deglobalizzando. E la competizione tra macro blocchi eh, geoeconomici anche sarà eh, fondamentale nel senso che così come accade in altri ambiti di, di frontiera Alcuni attori del mondo, come Cina, Stati Uniti, India e pochi altri, l'Unione Europea, possono avere la massa critica per investire in tecnologie di punta con ottica di lungo termine. Quindi lo spazio è un esempio, ma possiamo citare anche le tecnologie quantistiche, eh, l'intelligenza artificiale, la genomica e altri settori diciamo, di trasferimento tecnologico ad alto impatto. Ehm, il, il, la cosa che è, è importante evidenziare è che il programma spaziale cinese in particolare oggi ha, sta raggiungendo risultati molto rapidamente e con una scala diciamo, che molti non si aspettavano quindi eh, vedremo cose interessanti nei prossimi anni ecco venendo un po più vicino a noi invece quale può essere il ruolo dell'europa e in particolare del, del nostro paese in questa nuova avventura allora l'italia ha nell'aerospaziale un una storia economica interessante nel senso che a differenza di altri settori come il nucleare o in parte la chimica dove magari c'era un, un potenziale di leadership in passato che poi nel corso del tempo si è eroso, um, nell'aerospaziale tuttora l'Italia ha è presente in alcuni pezzi fondamentali della catena del valore, sia con imprese locali sia con imprese a parziale controllo straniero però diciamo che hanno una dimensione produttiva nel nostro paese, quindi ehm, lanciatori o anche moduli pressurizzati che sono proprio gli ambienti fisici in cui tu puoi mettere persone o cose nella stazione spaziale, sono prodotti a Torino e in altre zone d'Italia. E perché lo cito questo? Perché è importante, visto che c'è questo treno che sta passando della New Space Economy, è uno di quei treni che realisticamente si possono uh, prendere. Quindi in Italia non avremo mai una Google, non avremo mai una SpaceX, però possiamo, fare delle, possiamo realizzare delle medie e grandi imprese in questo ambito. Lo abbiamo fatto in passato, si può ancora fare, e alcune delle start-up che oggi vediamo hanno il potenziale per diventare imprese molto importanti una startup che era in circolo qualche anno fa, che era di Orbit, adesso ha più di 200 dipendenti, sta diventando una media impresa rilevante, per fare un esempio. Um detto questo ricordiamoci però che appunto per il discorso della massa critica che facevo poco prima eh, non possiamo ragionare soltanto in termini di confine nazionale italiano ma bisogna ragionare in ambito europeo cioè per alcune tecnologie di punta per alcune infrastrutture in particolare eh, legate allo spazio puoi ragionare in modo serio soltanto in una dimensione collettiva e sulla dimensione continentale ripeto questo accade per lo spazio ma accade anche per altri ambiti di punta della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico invece le tensioni tra stati che si possono venire a creare per lo sfruttamento risorse dello spazio, eh, su, eventualmente su nuovi pianeti quando ciò sarà eh, possibile, eh, possibile o diciamo, realistico, ma anche sulla Luna piuttosto che eh, su tutto quello che è fuori dal, eh, diciamo, dall'atmosfera dalla, diciamo, dall terrestre. Ecco, qual è il livello in cui siamo arrivati riguardo ai trattati internazionali riguardo al diritto? Allora Faccio una premessa, non sono un esperto di cosiddetta space law o diritto spaziale, che è una disciplina in rapida evoluzione, tra l'altro se qualcuno ci sta ascoltando e vuole fare tesi di laurea o di dottorato è un tema veramente interessante che si sta sviluppando rapidamente. Allora, dalla percezione che ho c'è una contrapposizione tra due livelli, c'è un livello di regolazione forte, cioè se tu per esempio vuoi lanciare un... Un razzo e un, un oggetto in orbita non puoi farlo liberamente. Ci sono leggi relative alla sicurezza, leggi relative ai diritti di sorvolo, eh, c'è un'interazione con diversi tipologie di, di autorità pubbliche sia nazionali che internazionali, quindi diciamo ci sono ambiti che sono enormemente regolati. Dall'altro lato c'è eh, la sfera della potenza, quindi eh, ci sono delle cose che invece sono incontrollabili. Prima citavo i missili antisatellite. Quando la Russia o l'India, come è successo di recente, eh, fanno dei test di armi antisatellite, loro quindi sparano dei razzi da terra, questi distruggono dei satelliti in orbita e, nessu, e questi producono un, un pulviscolo di migliaia di frammenti che poi vanno a creare spazzatura spaziale. Questa cosa non la può controllare nessuno, cioè è, il, è il dominio della forza uh, politica eh, che è tipico delle reazioni internazionali in cui il diritto purtroppo riesce a, a intervenire molto poco. Storicamente parlando quello che è accaduto da quello che so è che i primi trattati internazionali eh, dagli anni 60 in poi legati al al all'ambito spaziale erano ispirati a quelli legati agli ambienti artici dove ci sono avamposti diciamo, umani in un ambiente ostile diciamo così. E, e poi c'è stato un susseguirsi di un'evoluzione eh, di normative locali e internazionali in tal senso, la, le, le, la, diciamo, la, la, la, la cosa interessante accaduta negli ultimi vent'anni è che delle cose che prima potevano essere impossibili oggi sono fattibili, per esempio. Eh, prima parlavamo del volo spaziale privato umano eh, prima era inconcepibile o era molto difficile po dire, poter soltanto pensare che un civile non addestrato potesse andare sulla stazione spaziale internazionale mettendo a rischio sia se stesso sia gli altri eh, oggi una cosa invece che è contemplabile è qualcosa che si può fare e eh, il, anche il concetto di avere de, um, un, un uh, sfruttamento commerciale di risorse presenti uh, Oltre l'orbita terrestre, questa è una cosa che prima era molto difficile pensare, oggi sempre di più eh, rientra nel dominio della fattibilità. Quindi prevedo che ci sarà un'evoluzione molto rapida, però non banale di questi, di questi ambiti, appunto perché c'è l'interazione tra più stati con interessi contrapposti e tra più domini civile, militare, eh, privato, pubblico. Ecco, grazie Raffaele. Uh, facevi cenno già più volte a come il riscaldamento dell'esplorazione spaziale abbia avuto un ruolo sempre più attivo del, del privato. E cosa è cambiato in questi anni secondo te talmente tanto da rendere eh, protagonisti eh, gli attori privati? Forse ancora più o, o talmente tanto da far concorrenza agli stati? Allora il, il, la cosa interessante è che allora, bisogna sottolineare il fatto che i privati già c'erano anche nel passato, nel senso quando eh, in passato nei decenni scorsi eh, si costruivano infrastrutture satellitari o missioni di esplorazione, eh, spesso le spaziale spaziali, gli stati eh, diciamo appaltavano la produzione di tecnologia dai, a grandi colossi del settore aerospazio e ai loro subfornitori però appunto era una logica di procurement pubblico tradizionale, quindi spesso molto burocratica, spesso molto lenta, con molti controlli. Quello che è accaduto negli ultimi vent'anni è che invece il settore spaziale privato si è contaminato con dinamiche che venivano da altri mondi del settore privato, in particolare dal mondo delle start-up legate a internet. Quindi, eh, innanzitutto, cont contaminazione disciplinare. Eh, questo lo vedo anche nel mio quotidiano. Quando investiamo in aziende legate allo spazio, guardiamo tecnologie provenienti da altri settori, spesso la robotica, il 3D printing, il machine learning e così via. Eh, la seconda dimensione è il fatto che le start-up spesso lavorano in modo diverso: lavorano in modo agile, lavorano in modo molto rapido, lavorano con team orizzontali, con poca burocrazia. Con anche con cicli di sviluppo molto rapido in cui tu cerchi di fallire e iterare molto rapidamente, e quindi questa cosa chiaramente ha trasformato il settore. Per fare un esempio, oggi SpaceX era un è un colosso, però ricordiamoci che dieci anni fa il loro risultato di raggiungere i lanciatori riutilizzabili, cioè razzi che tu potevi far atterrare in modo autonomo e poi far ripartire, era qualcosa considerato impossibile da molti, e invece ce l'ha fatta una con tempi molto rapidi e con fondi ingenti ma comunque molto minori rispetto a quelli che avrebbe richiesto una società aerospace grande, tradizionale Quindi e questo sta accadendo costantemente ormai a tutti i livelli quindi c'è una contaminazione tra mondi e un settore privato che appunto si finanzia anche con modi diversi, col venture capital e che opera in un'ottica di non vendere soltanto agli enti pubblici ma in un settore spaziale privato più articolato Ecco, da quando Elon Musk ha deciso di inserire tra le sue varie eh, avventure imprenditoriali anche quella dei social media e di acquisire Twitter, sono state fatte alcune scelte eh, che hanno causato dei veri e propri terremoti. Uno di questi eh, è stato, anche se siamo, diciamo su un livello, se vogliamo un po' più leggero, però se, con anche grosse ripercussioni, per esempio sugli andamenti azionari è stata quella delle, delle spunte blu eh, questo chiaramente ha dato possibilità a qualcuno di creare dei, dei finti profili satirici a meno intenzioni e, e uno di questi in particolare con, eh, da un falso profilo di SpaceX ehm, un, un autore si chiedeva perché eh, ricevesse l'azienda così tanti soldi per fare cose che gli stati avevano già realizzato oltre 50 anni prima. Eh, anche in Don't Look Up, il grande imprenditore, che è uno dei protagonisti insomma, del film, eh, il film blockbuster del Natale 2021, ehm, il grande imprenditore mette a rischio il salvataggio della Terra per recuperare le materie prime dal meteorite. Ecco, vorrei chiederti, secondo te alla luce di, di questo, insomma, un po' di una provo provocazione e, e di una riflessione invece attraverso, in forma chiaramente di, di film però eh, un po' più seriosa se vogliamo, il capitalismo può essere considerato la giusta chiave per l'uomo per leggere il suo rapporto con lo spazio? Allora, a mio giudizio è una delle lenti che possono essere utili per leggere questo ambito, nel senso che non è l'unica lente, ci sono altre lenti, puoi prendere la lente appunto scientifica, poi chiaramente che è fondamentale e sarà sempre importante, cioè noi, in costruire l'infrastruttura spaziale ci consente di comprendere meglio l'universo, di comprendere meglio la Terra, per esempio se noi vogliamo combattere il climate change non tutta ma un pezzo della soluzione è percepire cosa accade quindi misurare le temperature degli oceani, l'inquinamento atmosferico, lo stato delle de, de, de, de, de, de, de, de, colture e così via. Ehm, quindi la dimensione scientifica è molto importante, la dimensione appunto, avventurosa è molto importante, quindi l'esplorazione umana che comunque è un catalizzatore di... emotivo. La, la dimensione commerciale per, secondo me, per me è utile nella misura in cui consente di innovare e rendere più facili e veloci altre cose desiderabili perché eh, adesso io non ho letto il giro di tweet che citavi Uh, però, uh, pur essendo io molto critico di alcuni atteggiamenti di, di Elon Musk, però li, i meriti oggettivi di SpaceX sono molto importanti, cioè loro hanno consentito di fare cose che prima erano molto difficili, molto costose molto complesse. Loro l'hanno rese semplici, più facili, più veloci e quindi hanno amplificato la capacità umana di, di realizzare obiettivi. Quindi comunque un contributo positivo c'è. Ciò non implica che sia immune da speculazioni, eh, appropriazioni, diciamo, recinzioni in debite di, eh, di privilegi e così via, però il contributo oggettivo c'è e il capitalismo imprenditoriale, o quantomeno l'economia imprenditoriale, eh, consente di realizzare eh, alcune, alcune cose che prima non si potevano fare, quindi questo secondo me è importante sottolinearlo. Um, detto questo se torniamo invece al, al film Netflix uh, che citavi è molto interessante perché uh, to ha toccato alcune corde molto importanti nell'immaginario nel senso che nel, nel corso di queste crisi perenni che abbiamo visto negli ultimi 5 anni crisi legate al covid, legate alla guerra, ora all'inflazione uh, viviamo un'epoca alcuni definiscono di policrisi o di permacrisi um, è chiaro che uh, c'è molta paura che un pezzo di società faccia una specie di secessione uh, reale o virtuale dal resto dell'umanità. Uh, chiaramente questa secessione non può essere come nel film in cui prendono un'astronave e vanno ad un altro pianeta, questo è completamente realistico, però uh, è un tema che tocca una corda molto importante perché c'è un Penso non ci sia bisogno di spiegarlo, cioè abbiamo un problema di eh, tenuta della qualità della vita della classe media in Occidente in particolare, dove c'è stagnazione economica, specialmente in alcuni paesi, e, e, e ci sono drammi sociali che vanno, vanno risolti. Eh, per quanto riguarda invece il tema del, dell'asteroid mining, eh, è una tecnologia di cui si parla molto, cioè asteroid mining in gergo significa estrarre risorse eh, minerarie di valore da appunto, corpi celesti, eh, è un tema interessantissimo però è di lunghissimo termine, cioè non è qualcosa che verosimilmente potrà essere applicabile a breve termine, ci sono altri ambiti della space economy che sono più realistici da, da toccare. E aggiungo un'altra cosa perché prima parlavo appunto dicevo dominio scientifico, dominio avventuroso, dominio economico, dominio politico, dominio militare, tutte cose che abbiamo citato, uh, è bello citare anche un'altra cosa che sono i, i critical space studies che è una disciplina di ipernicchia che applica altre lenti a questo settore, quindi la lente per esempio del, del, dei studi postcoloniali, quindi il fatto che non dobbiamo parlare soltanto di, di Russia, Cina eccetera, ma quale può essere il ruolo di paesi molto piccoli o con meno risorse in questo settore o di persone da eh, etnie sottorappresentate c'è una parte della teoria critica che appunto si occupa della, parte, della componente ambientale legata allo spazio, quindi come tutti gli ambienti, un ambiente che stiamo inquinando e, e, e riempendo di oggetti non più utilizzati, cosa ne faremo, come si può risolvere questa cosa. Eh, c'è una componente anche di femminismo, nel senso che in passato l'esplorazione spaziale era prevalentemente fatta da piloti, collaudatori eh, militari, maschi bianchi americani o russi, eh, adesso è c'è sempre più diversity e come si può incrementare questa cosa. Quindi cioè, lancio come pillola se si vuole ragionare oltre la dimensione puramente commerciale o economica, i critical space studies sono una disciplina interessante da approfondire. Ecco, eh, chiaramente lo spazio, gli eh, investimenti in, in imprese spaziali è sicuramente un settore dove il rischio è molto molto alto e quello che volevo chiederti è quali settori eh, promettono un maggiore sviluppo e soprattutto come eh, ci si riesce a regolare in merito a dove investire e dove invece magari abbandonare un progetto che all'inizio magari era anche promettente. Allora, prima citato alcune tecnologie prodotte da queste costellazioni di satelliti che sono in bassa orbita. Noi oggi, faccio una premessa, noi oggi abbiamo due spinte tecnologiche molto forti che ci stanno portando a rendere sempre più accessibile e democratico l'ambiente spaziale. Una prima spinta tecnologica riguarda l'abbattimento dei costi di lancio, quindi tu per portare un chilogrammo di materia a persone o cose, specialmente cose, spendevi... Tempo, un tempo milioni di dollari, poi centinaia di migliaia di dollari per chilogrammo, oggi alcune decine di migliaia di dollari per chilogrammo con una curva che sta scendendo e diventerà sempre più approssimata a, a poche migliaia o persino centinaia di dollari per chilogrammo. Già questo, come puoi immaginare, fa, uh, incrementa enormemente l'accessibilità perché il costo di mandare un satellite diventa accessibile anche a start up, a gruppi di studenti, a piccole università e così via. Eh, anche il fatto di avere razzi riutilizzabili, immaginate di, immaginate di dover buttare via un aereo per ogni viaggio in aereo. Eh, più o meno era quello che accadeva con le missioni precedenti per quanto riguarda i lanciatori, in cui potevi riciclare alcuni aspetti, però alcune componenti essenziali erano distrutte. Oggi se un razzo è riutilizzabile anche soltanto una decina di volte, abbatti di, un, di un ordine di grandezza i costi o quasi. La seconda dimensione riguarda l'hardware spaziale, quindi la riduzione di costo, peso e complessità dell'hardware spaziale, quindi così come a terra i computer una volta erano grandi come una stanza e erano poco potenti, oggi abbiamo dei satelliti che sono piccoli, sono un po' come degli smartphone, vengono chiamati in gergo CubeSat, e sono fatti proprio dei moduli di pochi, di un chilogrammo di peso 10 cm di lato che puoi anche agganciare come mattoncini lego e, e che quindi consentono anche qui a piccole start up gruppi di studenti di progettarsi un loro CubeSat e lanciarlo a costo Molto più accessibile rispetto a vent'anni fa. Eh, queste cose cosa stanno producendo? Perché Le citavo perché sono abilitatori di quelle che sono poi le applicazioni commerciali. Eh, esempi importanti sono, per esempio, le applicazioni per quanto riguarda l'agricoltura, quindi tutto ciò che riguarda il monitoraggio delle colture, l'irrigazione, tutto ciò che riguarda l'ambiente. Quindi, prima citavo e ribadisco, la tecnologia spaziale è molto importante per il monitoraggio del, del pianeta Terra e dello stato eh, degli oceani, dell'atmosfera e delle colture. Dell e delle foreste. Sono molto importanti per ciò che riguarda oggi l'internet of things, specialmente quella non domestica, quando tu devi far parlare oggetti diciamo, di grandi dimensioni. È molto importante lo spazio per tutto ciò che riguarda il monitoraggio infrastrutture o ambiti di nicchia, per esempio l'archeologia spaziale, quindi tu usi immagini satellitari per riscontrare tracce a terra di edifici o di resti archeologici, per esempio e così via, quindi cioè, ci sono tante applicazioni che spesso neanche possiamo immaginare ora perché derivano dal fatto che ogni giorno che passa la capacità di osservazione della terra diventa sempre più accurata, sempre più frequente, sempre più granulare e quindi tu puoi inventare sulla base di questo nuove applicazioni Grazie Raffaele, e, ecco leggendo il tuo libro e provando un po' a pensare da neofita al, a quello che, eh, che può essere, diciamo, la, la spesa economy mm, mi è venuto un parallelo e eh, ho pensato a come l'arrivo dell'internet commerciale negli anni 90 non fu compreso a fondo dai, dai comuni cittadini e probabilmente neanche da molti, eh, da molti imprenditori molti investitori dell'epoca soprattutto in merito a quello che avrebbe implicato da lì a pochi anni in termini proprio di rivoluzione stessa del, del modo di vita quotidiano del, delle persone. Ecco così la space economy eh, anch'essa non sono soltanto i costosissimi viaggi di turismo spaziale a cui ci hanno ormai quasi abituato i giornali quando appunto parlano eh, degli investimenti di SpaceX, quindi di Musk, ma anche della, del proprietario della, della Virgin piuttosto che eh, di Bezos con Amazon e anche lui con progetti mh, abbastanza simili nel settore ecco come spiegheresti invece quali sono gli impatti eh, già oggi sulla vita di tutti noi delle imprese spaziali? Beh, c'è innanzitutto il tema dei, dei sistemi di posizionamento. Cioè tu quando apri Google Maps o qualsiasi applicazione che utilizza la geolocalizzazione stai utilizzando comunque almeno in parte eh, o indirettamente spesso questo tipo di tecnologie legate allo spazio. Quando eh, eh, utilizzi sistemi di telecomunicazione spesso anche se in modo non visibile stai utilizzando tecnologie legate allo spazio molte tecnologie televisive o di telecomunicazione, telecomunicazione telefonica sfruttano nodi satellitari quando e in futuro sarà sempre più possibile accedere a internet tramite link legati a costellazioni di satelliti in particolare Starlink che sta arrivando, insomma, sta arrivando commercialmente anche qui da noi e poi c'è la dinamica della sicurezza informatica perché quando tu hai questi volumi molto grandi e più di valore di dati che passano tramite infrastruttura spaziale, la componente di cyber security diventa molto, molto importante. Um, il, cito qualche altro esempio di settori in cui c'è un'interconnessione. Uh, questo perché? Perché uh, lo spazio è sempre meno un'industria a sé stante, sempre di più un ambiente in cui altre industrie fanno cose. Okay? Eh, prima ho citato l'agricoltura, l'ambiente ma possiamo citare anche altre industrie come le, le assicurazioni il fatto che tu puoi raccogliere immagini su rischi di inondazione, rischi di frane o su ehm, l'andamento delle materie prime tramite le proprie immagini di, delle miniere delle, dei trasporti, dei carichi e così via consentono di, anche di fare operazioni assicurative molto importanti con dati in real time eh, c'è chi immagina anche nelle applicazioni meno invece friendly o legate al, alla speculazione finanziaria quando c'è l'high frequency trading di ridurre ancora di più i millisecondi di trasmissione dei dati per gli hedge fund tramite i link satellitari. Quindi c'è cioè, di tutto in questo momento in studio, poi vedremo quali applicazioni possono diventare grandi. Alcune, ripeto, lo sono già, eh, e, però l'impatto è sicuramente interessante. Eh, cito altre due cose che possono essere utili per stimolare l'immaginazione e il dibattito. La prima è l'interazione tra artificial intelligence e spazio, perché, perché così come c'è l'automazione a terra che si sta evolvendo, così accade per le missioni e la navigazione in ambito spaziale, e così come a terra i sistemi di riconoscimento sono molto importanti, specialmente quelli di riconoscimento facciale, altrettanto accade per le immagini satellitari, quindi tu per creare tutte le applicazioni di cui parlavamo hai bisogno di avere software, algoritmi che riconoscono efficacemente gli oggetti dalle immagini satellitari. Eh, Un'altra dinamica molto interessante è quella della medicina e della biologia eh, legata allo spazio. Eh, il fatto di aver avuto vent per vent'anni in modo continuativo esseri umani sulla stazione spaziale internazionale ha portato a creare tutta una serie di tecnologie mediche, tecnologie che possono avere poi applicazione a terra, perché? Perché tu se porti gli esseri umani per un lungo periodo in condizioni estreme come quelle della bassa della microgravità eh, e in generale dell'ambito di vita di una stazione spaziale, tu poi hai tecnologie ortopediche. Di medical imaging, di sensoristica cardiaca che poi applicare anche a terra per, per, per applicazioni civili, questo è molto importante e, e mi piace sottolinearlo perché a volte anche, cose, anche tecnologie che possono sembrare un po' lontane poi in realtà hanno applicazioni molto benefiche per la società, cito un esempio. Le ricerche fatte un secolo fa nella fisica delle particelle oggi hanno un'applicazione diretta nella tua vita perché se tu è in ospedale a farti una PET, una tomografia di missione di positroni, lo puoi fare perché qualcuno cento anni fa ha fatto ricerca di base applicata in quel settore. Lo stesso accade, eh, ripeto, per quanto riguarda lo spazio. Ecco, facevamo prima un parallelo con internet e la trasformazione digitale. Eh, ci sono state tante rivoluzioni manageriali come ad esempio l'Agile che sono ora i veri e propri pilastri su cui si formano tutti i nuovi manager eh, a partire appunto da, da quelli che sono stati i modelli ut utilizzati da Google e dalle aziende della, della Silicon Valley eh, ecco il settore dello spazio che appunto diciamo prima è molto, molto rischioso, molto Uh, su modo particolare, uh, vuole chiedere se, se anch'esso per le sue caratteristiche sta aiutando a sviluppare dei nuovi modelli organizzativi, che magari avranno ripercussioni anche su, sul resto dell'economia. Sì, uh, beh, la, la cosa interessante in questo ambito è che um, è cercare di applicare alcuni modelli eh, organizzativi o di sviluppo agile. In che sono nati nel settore digitale quindi in settori non critici in un ambito critico perché una cosa è fare una release di software che ha qualche errore eh, poi fai la patch eh, eh, e si risolve una cosa è invece avere delle tecnologie in cui tu puoi da cui dipende la vita e la morte di alcune persone, eh, o da cui, anche se diciamo sono, sono tecnologie in cui non, non riguardano il volo umano, però sono tecnologie critiche in cui tu devi comunque fare investimenti molto ingenti per portarli in quell'ambiente. Eh, la cosa interessante è che però anche in questo ambito si sono riusciti a eh, innestare per esempio metodi di prototipazione rapida, di computational design, di appunto manifattura additiva, eh, che oggi sempre di più stanno influenzando questo settore, in cui tu cerchi gradualmente di avere. Si dice, in gergo dei TRL dei Technology Readiness level eh, sempre più elevati, quindi di avvicinarti sempre di più gradualmente a quello che sarà l'ambiente finale in cui il tuo prototipo dovrà eh, vivere, operare e funzionare. E è un filone che, ripeto, le, le start up stanno esplorando secondo me con successo. Ecco, facevi prima accenno a come la NASA intervenga direttamente in sostegno delle start up. Eh, in qualche modo indirizzando e sostenendo appunto la, lo sviluppo diciamo di determinati progetti eh, ci sono dei modelli simili in europa bah, noi abbiamo uh, nei principali paesi europei ci sono delle agenzie spaziali in italia è molto rilevante c'è l'agenzia spaziale italiana che ha un budget importante e partecipa a molteplici eh, missioni di esplorazione scientifica rilevanti. E poi c'è la European Space Agency, che è il vettore di collaborazione eh, internazionale più importante nel nostro continente, che appunto opera sia nell'ambito eh, scientifico che in quello eh, di rapporti col mondo commerciale e, ed è un'entità molto grande che ha delle basi, ha cioè delle sedi anche in Italia. Ecco, un settore strategico come quello dello spazio può svilupparsi anche in relazione ai rapporti eh, politici, insomma, in qualche modo già nella nostra chiacchierata di oggi eh, è un po' emerso questo. Eh, pensando anche a quanto è successo di recente con il 5G cinese in, in Italia e più in in Europa, e tutta una serie di contratti che poi di fatto sono stati diciamo, annullati. Eh, quanto contano nel settore i rapporti geopolitici con gli Stati Uniti e con la Cina rispetto appunto al settore spaziale? Sì. Allora l'Italia ripeto ha delle strutture sia di grandi imprese come Leonardo, Talessa Legna e altre che pro producono pezzi della catena del valore rilevanti. Eh, abbiamo anche imprese come Altec, Argotec, Planetec Tech, che hanno diciamo, dimensioni diverse però sono altrettanto importanti e poi un ecosistema di start-up ehm, che sperimentano nuovi mercati, nuove tecnologie in modo più veloce con team spesso anche più giovani e più snelli. Um, e per quanto riguarda i rapporti con gli Stati Uniti sono molto importanti perché comunque è comunque un partner commerciale, politico diciamo, significativo, uh, che non, sarà sempre significativo in futuro, verosimilmente almeno quantomeno nel, nel breve termine. Ciò però non deve uh, ridurre lo sforzo per produrre capacità europea indipendente, nel senso che comunque... A mio giudizio è importante che l'Europa su alcune tematiche infrastrutturali deve, deve, far, deve fare ragionamenti comuni, a volte anche eh, diciamo, paralleli a quelli eh, degli Stati Uniti, quindi è importante che il nostro continente abbia delle sue, eh, cap delle sue infrastrutture, capacità di ricerca, capacità di formazione del capitale umano che siano eh, solide e indipendenti anche in un ambiente di collaborazione con gli Stati Uniti. Quello che invece vedo molto improbabile è, nel, nel breve e medio termine è un incremento delle collaborazioni con la, la Cina, dato che pur purtroppo insomma, le, le, le, le tensioni geopolitiche si stanno incrementando in modo forte, in modo rapido, eh, e mh, sarà molto difficile poter uh, costruire filoni di collaborazione profonda, così come li abbiamo con la Francia, la Germania e altri paesi europei. Ecco, grazie ancora Raffaele per tutto quanto, è stato estremamente eh, chiaro e quello che ci hai raccontato molto, molto interessante, davvero. Eh, ecco, andandoci a conclusione, vorrei chiederti per chi volesse, incuriosito da, dalle tue parole, volesse eh, approfondire in materia che cosa gli consiglieresti per esempio sul lato della, film, cioè della filmografia anche appunto, cose di fantasia che però possono aiutare un po' a, a dare un punto di vista sulle cose e ad aprire un po' la mente allora, riguarda lo spazio però riguarda lo spazio in chiave fantasy non in chiave, o western non in chiave diciamo di space economy però Mandalorian bisogna vederla secondo me che è uno degli spin-off che citavi legati all'universo di Star Wars che secondo me è fatta in modo geniale sul tema invece conflittualità geopolitica sempre legata a un ambiente estremo c'è cioè un film vintage che vorrei rilanciare che è Caccia Ottobre Rosso che è un grande capolavoro che riguarda la tecnologia riguarda una guerra fredda e riguarda un ambiente estremo perché è quello dei sottomarini quindi in realtà è molto pertinente per i discorsi che abbiamo fatto oggi ecco poi insomma abbiamo parlato Uh, di film abbiamo parlato abbiamo accennato più volte il tuo libro e se ci dai anche qualche altro suggerimento il mio libro si chiama I cancelli del cielo è stato pubblicato da Luis University Press nel 2022 e l'ho scritto a quattro mani con un coautore che è Alessandro Resu e se qualcuno volesse leggere anche altri libri dico qualche altro titolo magari chiaramente leggete il nostro perché <ride> eh, però su, sulla tematica geopolitica per esempio c'è un libro fatto molto bene di Marcello Spagnolo che riguarda proprio la geopolitica del, dello spazio eh, ci sono diversi libri sulle tematiche scientifiche eh, ne potrei citare molti ci sono quelli che ha scritto Roberto Battiston quelli divulgativi di Adrian Fartade e tanti altri eh, ci sono eh, libri che hanno riacceso recentemente l'immaginario legato a questi temi, anche in modo decorrelato dal discorso attuale. Cito per esempio UFO78 di Vuming, che è fatto molto bene. E, e poi, diciamo, per chi volesse approfondire, ci sono dei blog fatti molto bene. Ne cito uno che è Astrospace, che è attivo sia sul sito web sia sui social, che è fatto da un gruppo di eh, diciamo, ragazzi molto molto bravi che fanno, un livello di div fanno divulgazione di alto livello, quindi sono informazioni approfondite, non sensazionalistiche, eh, accessibili a chiunque, quindi una combinazione molto molto rara perché l'informazione in questo ambito è o troppo tecnica o molto superficiale e sensazionalistica, loro riescono invece a essere approfonditi, accessibili eh, e, e non fare troppo hype pur co chiaramente comunicando il loro entusiasmo per, per, le, per le milestone principali di questo ambito infine cito che il fatto che sempre di più ci sono anche influencer legati a questo mondo quindi da Kelly Gerardi a adrian fartade eccetera quindi su instagram tiktok si trovano un sacco di contenuti ora anche divulgativi infatti, interessanti prodotti da, da influencer grazie grazie Raffaele grazie ancora e speriamo presto di poterci eh, rincontrare e parlare grazie e che la forza sia con voi